Ciao oh, ragazzi, ma voi non sapete cosa mi hanno combinato oggi Vanessa e Anastasia? Si sono impossessate del mio cellulare mentre io facevo il riposino e hanno fatto, indovinate cosa? Gli scherzi telefonici! Oh! Sicuramente il video sarà stato divertente, adesso siete pronti a guardarlo? Via! Dimmi la verità! Cosa stavi facendo? <ride> ho capito, ho capito... sono assai oggi sono anche oggi abbiamo il telefono della mamma perché c'è un'applicazione bellissima che sono i scherzi telefonici la mamma non vuole che lo usiamo però noi gli abbiamo rubato il telefono vuol dire che lo usiamo per l'applicazione eccoci qua adesso faccio uno scherzo al nostro amico che lavora con le macchine e questo va benissimo andiamo Ok, è in corso, adesso è in corso, quando avrà risposto ci sarà un microfono, ok, è andata, vediamo oh, Pronto? Sì? Salve, senta, la chiamo per il biglietto che ha lasciato sul parabrezza della mia macchina, dicendo che è stato lei ad ammaccarla Benio beh, io volevo ricordare il biglietto perché ormai non su queste cose. Quindi no, con... E chiamo... A proposito, lei è assicurato, vero? Com'è che si chiama? Sì. La Romina. Ciao Romina! Com'è? <ride> è bene? Eh? Così? <ride> solo per chiarire, io ho un biglietto sì. con questo numero di telefono a cui sto chiamando e quindi dovrebbe essere sulla mia sua, biglietti, sua biglietti. macchina, oh. che ha ammaccato la mia teoricamente e lei sì. mi dice di no? che non è mi stato mi lei così. Eh. e quindi niente così. È... va bene va bene allora la cosa cambia eh, vediamo io Così, Viene, la tua, eh, indicando bene, la sua targa perché è l'unica cosa che ho in mano va bene, va bene, e il tanto, e poi lei che ha ricevuto okay, okay, con la sua compagnia sicurazione quindi le spiega quello che deve spiegare va e ci siamo la storia le va bene? va bene sì, è perfetto va bene. Va benissimo, grazie. Benissimo, allora vediamo se riesco a farmi pagare dalla sua assicurazione la riparazione della no, macchina No, ma pago io. Ma anche tu la metterai a nuovo, già che ti ho Grazie tante, la davvero Lavoro alla la, la, la, la Mercedes, compro, non so io. macchina macchina vuole? <ride> è bellissima. Ci è scoperto, ho detto che era la mia mamma, ma mia mamma non ci conosce troppo. bene Che è, ragazzi? Adesso lo faccio a mio nonno, perché mio nonno sta vedendo una casa e qua ce n'è uno perfetto. Ok, e questo qui. Ok, vedete questo qua. Ehi, okay. lo scherzo è andato a un buon fine, adesso vediamo. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Salve, la chiamavo per l'annuncio della casa. Ah, sì, ho capito, mi dica. Sì, riguardo so. alla casa, ci piacerebbe sapere sì. se è una zona tranquilla. Il mio compagno lavora è... di notte e riposa male con vicini molto rumorosi. Sì, sì, sì ho capito. Ma voi Ma non la conoscete la zona di Biandari? Ma un momento. Poi... La missione è, no, no. è in vendita? Sì. Non capisco se sì. l'annuncio è su internet ho il suo numero di telefono qui davanti sul mio computer, sì. che è quello a cui sto chiamando. Ma è, è, la è la casa di due locali sì, sì. più servizi? Ma allora sarà un errore, ma guardi siamo molto interessati no. alla sua casa, ci è piaciuta tantissimo, ci piacerebbe fare un'offerta così poi lei ci Ma no, guardi, mi, mi scusi, mi scusi, volevo chiedergli, siccome io veramente sto vendendo guardi, una casa su internet. Ma è molto bene, è da molto tempo sì. che cerchiamo qualcosa di questo tipo. Le ma è un due locali più servizi. Sono euro negoziabili, allora, se ci piace dopo la visita ovviamente, cosa gliene pare? Allora, eh. quale sarebbe il prezzo esatto a cui la venderebbe? Ma di quale? Di quale... Beh, tutto ha un eh. prezzo in questa vita. Vuole pensarci alcuni giorni e consultarlo? E io la chiamo per vedere cosa ha deciso? Ma guardi, eh, io ho una carta. Allora ci pensi, che per noi sì. il denaro non è un problema... Non si pensirà eh, di dire un numero, no? Non perde nulla. E allora con... Euro Io la chiamo da un 3. paio 3. di giorni, va bene? Arrivederci, va bene. arrivederci. Eh, Infatti, una euro, eh. Ma eh, cosa state facendo, bambine? Perché avete il cellulare in mano? E noi, eh, mamma, mamma, no, mamma, eh, solo che l'abbiamo preso perché dovevamo vedere se il numero del nonno era un cioè, scusate non ho ben capito lo avete preso per vedere se il numero del no, no, no, nonno che... era giusto perché il nostro papà praticamente il tuo papà cioè, mio papà non, sa non sapeva il numero del nonno Se l'ha dimenticato okay. E allora L'ha guardato nel oh, telefono. Sì? Ma dov'è papà? Io qua papà, però non lo Do vedo io, papà, Vedo solo papà. tu e papà, tua sorella Dimmi lei... la verità Cosa stavi facendo? No, dai, no. Ho capito Ho capito No, no! Ho capito. No, stai io ieri ho scaricato un'applicazione divertentissima! No, no, no, no. Degli scherzi! Ti stai sbagliando? Hai fatto qualche sì. scherzo perché volevi farli ieri e io sì. ti ho detto di no! Ti e ne avevi approfittato perché stavo stendo. dormendo. Devo Ti stai sbagliando? Anastasia, ma Anastasia, papà, dimmi la verità! Papà, papà non c'è! Papà è andato a lavorare adesso! Sì, perché adesso! Ti, adesso! Sì, non ti sei. Appena, non ti sei mh, corta corta non corta non ti serve so. no, papà che io stavo no, perché dormendo perché ti faccio vedere il numero papà, vedere. no ma io il numero di papà lo conosco non ti preoccupare no, no, no, no, Anastasia dimmi la verità avete fatto gli scherzi telefonici è stato divertente no no non no. è stato divertente cioè, avete sì, fatto è stato divertente avete fatto gli scherzi telefonici no. dai su anche se li avete fatti chi se ne frega no. allora, sì. avete fa... fatto a chi li avete Infatti, non si dice, non lo dite e vi sono piaciuti? Sono riusciti gli scherzi? Hanno risposto al telefono? Sì, ah. ragazzi. Allora, questo video è stato fatto perché ci volevamo divertire un po' con voi. siete divertite a fare questo video? Sì, però il cellulare della mamma non si ruba più, ok? Sì. La prossima volta li facciamo insieme, okay. eh? Gli scherzi perché io mi diverto più di voi, eh? Ti ricordi che non lo fatto il video alle mamma? Eh, sì, tu sei piccola e sei cappata. Chissà dove è sì. finita Romina la bambina. Sì. Dobbiamo cercarla. Ma, eh, ma dobbiamo trovare una coccinella che ci racconta dove è andata Romina la bambina. Sì, Adesso ricordo. tra qualche video arriverà, tornerà. Che sì, ricordi che non ce l'ha minte Danne. Eh, eh me lo ricordo sì Mr Dan, però era bravo Mr Dan o era cattivo? Bravo. Era bravo, vero amore? Eh? Ma tanto quando troveremo la coccinella sicuramente comparirà lo di sai nuovo che, anche Mr Dan. Lo sai che tu Invece ci ha rubato il nostro cellulare mm, Mannaggia E allora non è che tanto ero bravo una bambina. Quando ero una bambina Va bene amici il nostro video è finito Se ah, vi è no, piaciuto poi, mamma mia. Attivate la campanella, campanella. E iscrivetevi, iscrivetevi al canale Ciao, Ciao. Con le mani tutte a poche. Mm.